Oh Giovanni, che stai facendo? E non lo vedi? Sto guardando un, uh, un minerale con la lente di ingrandimento. Beh, well, ciao ragazzi. Oh, ciao, com'è? Ho sentito una barzelletta troppo bella. Lo sai cosa ci dice una pietra all'altra pietra? No, cosa? Niente, perché sono pietre, non parlo. Avanti, va ora sta arrivando il professore, mettiamoci in ascolto. Allora... Chi di voi vuole partecipare alla spedizione in montagna? Io, io, io, io, io. Bravissimi. Prendetevi un attrezzo dal secchio e state pronti che ora andiamo. Però mi raccomando, ricordatevi che, come dice la Marchesa di Sala Paruta, dopo il chiamato ci è scinnuta. Se non vi finisce come il dottor Nino Bozzi <tose> <tose>